Saresti in grado di decifrare un codice di questo tipo? Alla fine di questo video lo sarai. Infatti oggi vedremo una breve introduzione alla crittografia e studieremo proprio questo sistema crittografico in particolare, la cosiddetta griglia di cardano. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è la crittografia? La crittografia è quella disciplina che si occupa di studiare metodi per trasmettere messaggi in modo sicuro, ovvero in modo tale che le informazioni riservate contenute nel messaggio stesso siano leggibili esclusivamente al destinatario corretto e non ad altre persone che potrebbero intercettare il messaggio. Storicamente la crittografia ha ricoperto un ruolo centrale, in scenari di guerra per esempio, in cui è chiaro, eh, chiara l'importanza di comunicare messaggi che non risultino essere leggibili al nemico, nel caso in cui fossero intercettati. Più di recente pensiamo alle comunicazioni che avvengono via radio, tramite telefoni cellulari, su internet, su whatsapp, eccetera. La crittografia oggi è dunque uno strumento fondamentale eh, anche nella lotta contro i crimini informatici. Generalmente si schematizza il contesto in cui ci si trova in crittografia in questo modo. Da una parte c'è Alice, che è il mittente del messaggio, e dall'altra c'è Bob, che è il destinatario. La comunicazione avviene su quello che usualmente è detto canale insicuro. Questo sta semplicemente ad indicare il fatto che ci aspettiamo che eventuali terze parti, o nemici, che in questo schema vengono generalmente chiamati IV. Vogliono in qualche modo cercare di forzare la segretezza del messaggio. La crittografia, dunque, dal punto di vista matematico, si occupa da un lato di creare metodi sempre più moderni e sofisticati per criptare messaggi, quindi della cosiddetta cifratura, e dall'altro lato si occupa di scoprire metodi sempre più efficaci per decryptare, quindi rompere codici. Vediamo il funzionamento della griglia di Cardano. Questo è un metodo per la cifratura di messaggi inventato a metà del XVI secolo dal matematico italiano Girolamo Cardano, e si basa sull'utilizzo di un foglio di carta, sul quale sono opportunamente incisi dei fori, attraverso i quali si andrà appunto a scrivere il messaggio. Vediamo più nel dettaglio il metodo. Il mittente e il destinatario devono condividere una griglia quadrata, 4x4, forata in quattro diversi punti. Punti disposti in modo da scoprire, tramite successive rotazioni di 90 gradi, tutte le caselle della griglia. Per esempio, supponiamo che Alice e Bob abbiano concordato di usare la griglia mostrata a sinistra, ruotandola di volta in volta in senso orario, e che quella mostrata in figura sia la posizione iniziale da cui partire. Supponiamo che eh, Alice abbia mandato a Bob il seguente messaggio, che abbiamo già disposto nella griglia 4x4 a destra. Per decrittare il messaggio cifrato è sufficiente leggere le lettere che risultano visibili attraverso i fori, a ciascuna rotazione nel consueto ordine dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Avremo quindi questi quattro step nella decifrazione del messaggio. È facile quindi ricavare il messaggio in chiaro che Alice voleva inviare a Bob. Dunque la griglia forata viene usata sia da Alice per criptare che da Bob per, per decriptare. E chiaramente se Eve venisse a conoscenza della chiave di criptazione, che in questo caso è proprio la griglia concordata all'inizio, tutto il sistema sarebbe compromesso e si riuscirebbe facilmente a decriptare tutte le comunicazioni fra Alice e Bob. abbiamo capito come funziona il metodo della griglia di Cardano, vogliamo vedere quanti tentativi dovrà fare un hacker per poter scoprire la griglia segreta che hanno utilizzato Alice e Bob. Come possiamo fare? Immaginiamo di avere un punto che si trova nella posizione indicata in arancione e operiamo con rotazioni successive di 90 gradi in senso orario. Andiamo poi a rappresentare le posizioni trovate nella griglia.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 E operiamo sempre con rotazioni di 90 gradi in senso orario. Andiamo poi a rappresentare le posizioni trovate nella griglia. Infine andiamo a considerare un punto che si trova nella posizione indicata in rosso. E operiamo sempre con rotazioni successive di 90 gradi in senso orario. Andiamo poi a inserire le posizioni trovate nella griglia. Ma quante combinazioni deve provare il nostro hacker? Torniamo alla nostra griglia. Noi sappiamo che la griglia deve essere fatta in modo tale che con le quattro rotazioni vengano scoperte tutte le caselle. Quindi l'hacker dovrà scegliere il primo buco in una delle quattro posizioni indicate con A, il secondo buco in una delle quattro posizioni indicate con B, il terzo buco in una delle quattro posizioni indicate con C e infine il quarto buco in una delle quattro posizioni indicate con D. Quindi, ricapitolando, abbiamo 4 possibilità per il primo buco, 4 possibilità per il secondo buco, 4 possibilità per il terzo buco e infine 4 possibilità per il quarto buco. Quindi abbiamo 4 per 4 per 4 per 4, cioè 256 tentativi. E anche se non sembra, 256 tentativi per accreare un messaggio sono davvero pochi. Basti pensare che i moderni calcolatori sono in grado di provare anche 100.000 tentativi al secondo, quindi il metodo non è sicuro. Adesso mettiti tu alla prova. Ricordi il messaggio criptato che abbiamo inserito a inizio video? Ecco, adesso puoi provare a decriptarlo utilizzando la griglia che abbiamo inserito sulla destra, ruotandola quattro volte in senso orario.